Allora, come anticipato, veniamo al successivo argomento. Iniziamo oggi, tra oggi e domani, a eh, affrontare la modellazione del sistema informativo. Non più dal punto di vista statico, cioè di concetti e dati e informazioni, ma cominciamo a vedere anche l'aspetto dinamico, cioè i processi che vengono gestiti da questo sistema informativo. Non fatevi fregare dalla parola business, non, non vediamo i soldi qua, ma eh, vediamo le attività, cioè i processi che l'azienda no, porta avanti eh, e che in parte saranno gestiti dal sistema informativo. Su questo in parte poi dovremo un pochino lavorare. Eh, quindi dei vari aspetti che sono quello informativo, quello centrale, siamo al centro di questa slide, ciò che abbiamo visto finora, e oggi ci occupiamo invece della modellazione dei, dei flussi. Cosa viene prima e cosa viene dopo? Devo registrarmi prima di poter inviare un messaggio? Devo eh, che ne so, caricare una fattura prima di poter ordinare il pagamento e cose di questo genere? No? Quali sono le relazioni logico-temporali? che eh, il nostro sistema informativo dovrà garantire nello sviluppo dell'attività. Noi non abbiamo un sistema che permette di fare qualunque cosa in qualunque momento, ma in alcuni momenti sono possibili certe attività e non altre. Tu non puoi fare che ne so, la domanda di completamento tesi se non hai fatto prima un, tot, un certo numero di settimane prima la domanda di assegnazione della tesi. Regole di questo genere, che sono regole di business, diciamo così, logiche, regole di logica operativa, in qualche modo dobbiamo imparare a rappresentarle. Quindi non basta dire solo ehm, ci sono questi dati, il sistema informativo gestisce questi dati, e poi diremo anche come questi dati possono essere modificati, inseriti, ricercati, ma dovremo mettere dei vincoli su, sui momenti no? in cui certe operazioni che portano poi alla modifica dei dati sono possibili eh, rispetto invece ad altri momenti in cui non sono possibili. Poi aggiungeremo ancora un altro elemento, quando si può fare una certa operazione e chi la può fare, no? il discorso di, dei permessi d'accesso, ma per il momento non ce ne occupiamo ancora, parlando di processo cominciamo a vederlo, ma ce ne occuperemo meglio più avanti quando parleremo della parte poi di interazione, cioè dell'utente che comincia a usare il sistema. Per ora stiamo modellando un processo e quindi vediamo... Qual è la sequenza di sequenza, ma in realtà avremo dei costrutti che sono più complicati rispetto alla semplice sequenza temporale, ma tanto diciamo per eh, parole povere, eh, la sequenza di eh, eventi che accadono nel mio sistema informativo, visto in senso generale, cioè comprendendo anche gli eventi che accadono grazie alle persone o agli oggetti fisici o alla carta che si sposta, non solamente quando parliamo di processo, il processo non è solamente quello del sistema informatico, perché normalmente è una piccola parte. Eh, poi il sistema informatico magari gestisce il 10% o gestisce il 90% del processo, dipende dai casi. Ma sicuramente c'è sempre di mezzo una componente almeno umana, eh, se non poi, diciamo, di sistema anche. Eh, sempre usando il linguaggio del formalismo UML, a cui abbiamo cominciato già a abituarci per quanto riguarda i diagrammi delle classi, nel caso della modellazione di processo si usano i cosiddetti diagrammi di attività, o activity diagram, che è ciò che cominciamo a studiare oggi. Quindi noi vogliamo imparare questo formalismo che ci permetta di definire il più precisamente possibile, il meno ambiguamente possibile, un processo, cioè una, un flusso di lavoro, una serie di, di fatto alla fine sono poi vincoli di dipendenza temporale, logico temporale. Una cosa può essere fatta solo se un'altra cosa è stata fatta prima, solo se è lunedì mattina, solo se quei tre prerequisiti sono tutti e tre verificati, allora posso farla. E fin tanto che questa cosa non è completata, non ne potrò fare delle altre successivamente. Se voi andate a leggere qualunque procedura operativa, di fatto parla in questi termini. Devi fare certe cose e poi solo dopo potrai farne altre. Oppure solo dopo il tuo collega potrà farne altre. Perché il processo è qualcosa che eh, coinvolge no, varie persone o vari attori all'interno della sua esecuzione. Io vedo il processo non dal punto di vista del singolo operatore di che cosa deve fare lui. Lui gestirà un pezzettino di processo per varie, fatemi usare termine pratiche, immaginate una pratica burocratica. Questa qua inizia con, ipotizziamo un cittadino che gli presenta una richiesta, la presenta un operatore, il quale fa delle cose, poi la passa al collega, il quale poi la passa all'ufficio, poi va in ragioneria, poi arrivano i pagamenti, eccetera. Ognuno fa un pezzettino. Il processo però è dal punto di vista della pratica, che inizia e finisce e, nel, e attraversa molte fasi diverse, in ciascuna delle, delle quali viene fatto un pezzo di lavorazione da parte di una persona diversa. Quindi il punto di vista da cui ci mettiamo è il punto di vista della pratica, se vogliamo seguire questo esempio, del prodotto, che incontra strada facendo varie trasformazioni. Poi ci sarà l'impiegato lo sportello che farà per tutto il giorno solamente il primo pezzettino del processo. Ma noi non siamo in questo momento interessati a descrivere cosa fa lui, qual è il suo processo di lavoro, ma il processo complessivo, il processo di business, no? il processo che porta l'ente o l'azienda a erogare un certo prodotto finito. E quindi questo... A volte lo chiamiamo processo, a volte lo si chiama più semplicemente workflow, cioè di fatto lo, il, il flusso no, dei vari passaggi che un determinato work, un determinato un'entità di lavoro, unità di lavoro, eh, eh, sui passaggi che questa entità di lavoro compie. No? Ehm, e quindi come sempre noi dobbiamo rappresentare, documentare, riuscire poi a analizzare, a catturare no, eh, ciò che succede. Questo è uno dei primi passi quando si va a, a, ad immaginare una nuova implementazione, una nuova realizzazione di un sistema informativo, è capire i processi che devo modellare. Se non è chiaro, e di solito poi succede, che molto spesso non è chiaro quali siano i processi con cui le attività vengono svolte. Si fanno delle cose, la gente sa che cosa deve fare, ma non c'è scritto da nessuna parte. No? Il processo si crea, eh, semplicemente per eh, consolidamento di abitudini o di prassi ecco, però se tu sei il consulente che deve costruire o progettare un sistema informativo queste prassi devi in qualche modo estrarle, capirle e documentarle, scriverle perché altrimenti eh, le, le singole persone le conoscono e quindi la macchina va avanti ma quando devi informatizzarle non puoi partire dalle tue ipotesi, dalle tue assunzioni ma secondo me si fa così, no? O sarebbe ragionevole fare così. Nell'estrarre questi processi, che quindi innanzitutto sono processi di persone, e poi in parte vorremmo migrarli no? a processi informatici, eh, a volte si scopre che i processi così come sono fanno pena, no? o diciamo così, sono altamente migliorabili. Allora questo è un momento abbastanza critico in cui uno deve decidere quanto il sistema informativo si deve adeguare ai processi esistenti, as is, senza toccarli, e quanto invece l'occasione di ripensare il sistema informativo non diventi anche l'occasione per ripensare i processi operativi veri e propri. Questo è, è ovviamente terribilmente critico, perché tu intravedi l'opportunità di fare le cose meglio, in modo più efficiente, più trasparente molte volte. Eh, ma poi magari trovi le resistenze di chi ha sempre fatto così oppure chi preferisce che le cose siano complicate perché così le può no, eh, dirigere in modi diversi eccetera eh, quindi sempre la parte complessa non è indifferente rispetto ai costi perché se tu hai dei processi che sono complicati e contorti li puoi sempre sicuramente modellare e gestire a livello informatico ma magari ti costa il triplo che non cogliere l'occasione magari per semplificare qualche cosa mm. discorsi che, che avvengono sempre e di cui difficilmente poi si riescono a prendere decisioni chiare. Eh, noi per ora siamo, siamo interessati all'aspetto, diciamo di modellazione, ma dietro questo, appunto, c'è ehm, la comprensione di come com com com si lavora. Ecco, in alcuni casi, eh, non sarà il nostro caso, la rappresentazione di processo che si genera può essere, se si usano opportuni formalismi. Più formali di quelli che usiamo noi, alcuni opportuni strumenti, questi eh, modelli sono modelli eseguibili. Cioè, una volta che ho disegnato il mio modello col, col tool grafico, ho messo tutte le freccioline a posto, noi ci fermiamo lì, quella è la documentazione del processo, che poi servirà come specifica, che servirà come validazione, eccetera, eccetera. Ma in alcuni casi quello stesso modello può essere eseguibile, nel senso che posso simularlo quindi vedere il mio processo che va avanti per capire se è un processo complesso, se ha dei problemi oppure diciamo, scorre liscio, oppure addirittura generare del codice, quindi salvo in un certo formato e ci sono dei motori di workflow eh, che di fatto leggono questi formati e sono in grado automaticamente di gestire l'evoluzione dell'attività. Dell no? Quindi diventa, a volte si, chiama, si parla anche di model driven development, cioè sviluppo di sistemi informativi model driven, cioè partendo dal modello, no? e eh, quindi l'attività la, di modellazione non assume solamente più una valenza di analisi, e documentazione specifica, ma anche già di progettazione vera e propria. Poi ovviamente non basta questo per fare un sistema informativo che si fa da solo, Servono poi tanti altri elementi, la programmazione serve, però quella parte che io ho descritto, ho documentato, la riporto tale quale nel cuore del sistema informativo che gestirà poi effettivamente le videate, tanto per capirci. Ehm, quindi, in realtà, questo richiederebbe che la notazione fosse, come si dice, formale, cioè di fatto ciò che disegniamo è un linguaggio di programmazione, alla fine, a tutti gli effetti, o può essere tradotta in modo non ambiguo in un linguaggio di programmazione. Ehm, il problema di queste notazioni, cioè la promessa di generare automaticamente il codice è Bella, ma eh, il problema è che ti obbliga molto spesso a fornire un livello di dettaglio molto elevato. E Devi dire tutto, perché altrimenti poi la macchina come fa a saperlo? Ecco, questo livello di dettaglio elevato, di precisione di dettaglio elevato, nei formalismi che sono eseguibili, eh, dà un po' fastidio, soprattutto nelle fasi iniziali in cui stai cominciando ad abbozzare il sistema. Qui non ti interessa ancora dare il dettaglio di tutto, ma perlomeno una vista d'insieme dei blocchi principali. Se poi alcuni rimangono ancora non meglio specificati, perché li devi ancora sviscerare, devi ancora studiarli, eccetera. E quindi si usano, e noi useremo, delle rappresentazioni che chiamiamo semiformali. Cioè usiamo un linguaggio formale come un UML, però senza andare ad essere troppo pignoli nei dettagli, negli attributi, eccetera. No? Che sempre è sempre il punto di partenza che poi eventualmente in alcune metodologie di lavoro può diventare più formale, in altre invece rimane a livello di descrittivo. Eh, vabbè, qui ci sono alcuni esempi di formalismi che si trovano in giro, che sono grossomodo intercambiabili, o sono strumenti diversi no, per arrivare allo stesso obiettivo. Eh, noi ovviamente ci concentriamo almeno in prima battuta, poi non so se avremo tempo di fare un flash sugli altri, ma in prima battuta ci concentriamo ovviamente sulle, eh, sulla proposta di formalizzazione che ci dà l'UML, in particolare gli activity diagram, i diagrammi di attività. Quindi gli activity diagram sono di per sé una notazione formale, ma noi useremo in modo semiformale, perché ci servirà solamente come fare di cattura iniziale, specifica iniziale del del funzionamento del sistema, dei processi, dei processi del sistema, inteso come sistema di business sempre e non, non ancora come sistema informatico nello in specifico. Allora, cosa modelliamo? Quali sono gli ingredienti di questi activity diagram? Eh, il primo sono le activity, cioè le attività, i singoli processi, no? I singoli, le singole fasi dei processi, eh, delle regole, le regole con le quali queste attività si possono succedere l'una all'altra. Possono andare in parallelo, uno deve aspettare che l'altra finisca, dobbiamo essere tutti pronti perché una terza, una terza diciamo, tre attività devono essere pronte affinché la quarta possa partire, regole di questo genere. E poi l'ultimo elemento che già si avvicina, a definire che cosa farà il sistema informativo rispetto a che cosa fa invece il resto del, del mondo, delle persone, dell'azienda, e associare le responsabilità alle attività. Cioè, questa attività qua chi la deve fare? Non come nome e cognome, ma come ruolo chiaramente. Qual è la figura, la persona, il gruppo, l'ufficio che è responsabile di portare avanti questa attività? A chi sta la palla in questa fase? o la patata bollente spesso, eh? Eh, e questo lo possiamo descrivere. Poi alcune di queste attività potranno essere in carico, diciamo così, del sistema informativo, cioè le fa da solo, quelle sono cose automatiche. Altre potranno essere attività totalmente manuali, altre potranno essere attività che un operatore umano svolge con l'ausilio del sistema informativo. Ma ci sono tutti e tre i casi, c'è una cosa che continuiamo a fare a mano e va bene, una cosa per cui c'è una procedura gestita dal sistema informativo, ma ci vuole qualcuno ovviamente che ci mette i dati dentro, lo attivi, la provi, eccetera, e invece alcune cose, poche, di solito purtroppo, possono avvenire in modo automatico perché non hanno bisogno di ulteriori input, di ulteriori conferme da parte dell'operatore umano e quindi di fatto sono degli automatismi all'interno del sistema, che sono quelli che a noi tutto sommato interessano meno. No? Perché sono più un aspetto di, di implementazione, perché non, ha, non impattano no? sul modo di lavoro. A meno che invece non, stia, non vadano, non riusciamo a, diciamo così, implementare con un automatismo, con un'attività automatica, cose che invece oggi si facevano manualmente. Allora a questo punto stiamo implementando uno sgravio di attività sulle persone, questo tende a essere gradito. Allora, cosa sono questi questi diagrammi. Quindi sono composti da questi tre, queste tre informazioni che dobbiamo mettere dentro e vediamo come sono, dal punto di vista sintattico e grafico, eh, organizzati. Partono da un formalismo logico-matematico precedente che si chiama State Charts, proposto da un certo Arel tanti anni fa, eh, ma che poi sono stati in qualche modo reinterpretati e modernizzati per essere, diciamo così, compatibili con un modello oggetti come quello dell'UML, perché gli state chart iniziali non erano fatti oggetti, eh, ma che sono stati eh, diciamo pensati e progettati per rappresentare sequenze temporali di attività e i flussi di dati associati. I flussi di dati noi in questo caso non facciamo mai troppa attenzione, ma ricordiamoci di pensarlo in questo caso. Cioè, se due persone devono collaborare su un processo, quindi io faccio certe attività, poi quando ho finito io, continui tu? Ecco, in questo continui tu ci sono due informazioni. Una temporale. Cioè, adesso puoi partire perché io ho finito. E quindi c'è l'informazione temporale che io ho finito. Ma poi quando dico continui tu ti devo dire a che punto ero arrivato, ti devo passare delle informazioni, non è che parti da zero senza sapere di cosa si tratta. E quindi in ogni volta che un processo, in qualche modo, un'attività di un processo, ne sblocca un'altra, lì dentro c'è un trasferimento di informazioni. Perché tu possa andare avanti quali sono i dati del, e qui facciamo riferimento al modello concettuale, che io ho, ho creato, nella mia parte di attività e che tu potrai usare, barra consumare, utilizzare nella tua seconda parte di attività. Quindi ogni passaggio di un processo comporta sempre un aspetto di sincronizzazione, tu puoi partire perché io ho finito, e un aspetto di trasferimento di informazione, quasi sempre. Ehm. E quindi in qualche modo stiamo descrivendo quello che è un algoritmo, anche se di alto livello, cioè non ci mettiamo le formulette, non ci mettiamo l'if, non ci mettiamo il while, no, però stiamo descrivendo ad alto livello come funziona un algoritmo complesso, distribuito, con delle parti che vanno avanti in parallelo, con varie persone che fanno varie attività, quindi è qualcosa di molto più ad alto livello, molto più complesso rispetto a una funzione scritta in un linguaggio di programmazione dove appunto la sincronizzazione e la parallelizzazione delle attività sono fondamentali, cioè, non c'è nessuna azienda che si può permettere che i propri processi vadano avanti in modo puramente sequenziale. Cioè uno lavora, e gli altri stanno a guardare, poi quando quello è finito qualcun altro riprende. No? Va bene per i lavori stradali questo modello, no? in cui uno lavora e gli altri guardano. Allora, nella pratica, le attività o azioni o task, o operazioni, quindi singoli passi eh, di cui è composto un processo, sono rappresentati da un semplice rettangolo dentro il quale scriviamo cosa succede lì, cosa avviene durante quella fase, quell'azione, quel task, quell'operazione. Quindi noi innanzitutto dobbiamo decomporre un processo che può essere anche molto complicato in, un, in una molteplicità di azioni. Azioni che siano definibili, cioè tu devi poter dire lì dentro cosa viene fatto. Devi poter dire se quel lavoro in qualche modo può cominciare, di che cosa ha bisogno, che cosa farai, cosa genererai ma soprattutto che cosa farai, cioè nel senso che sia chiaro dalla definizione che cosa avviene lì dentro. Poi ciascuno di questi processi, come dicevamo prima, potrà poi essere svolto da un umano, potrà poi essere svolto dal sistema informativo o dal team dei due. Non ci interessa ancora in questa fase. Ci interesserà quando attribuiremo responsabilità, ma in linea astratta il fatto che a un certo punto una cosa debba essere fatta è vero indipendentemente da chi la faccia, se una certa fase è necessaria, cioè l'automobile la, la devo verniciare, a quel punto la devo verniciare, punto. non posso andare avanti a montare i sedili finché non ho verniciato la carrozzeria, che poi la verniciatura la faccia per una persona o la macchina, il robot in questo caso, sì, sono opzioni diverse, ma il processo prevede che a quel punto venga fatta quell'azione. Quella, quella Ok. queste attività finora le abbiamo disegnate così in ordine sparso l'elenco di tutte le attività che le varie figure le varie persone, i vari uffici i vari enti all'interno dell'azienda svolgono queste attività non sono sparse no? sono organizzate in processi come dicevo prima, la pratica. A un certo punto la pratica arriva il dirigente che la firma. E ci sarà un'attività, firma. Firma perché? Ma perché a monte c'è stata tutta una serie di fasi precedenti attraverso cui questa pratica è passata e poi è arrivata alla firma del dirigente. Quindi queste attività le dobbiamo organizzare in processi. Processi che di solito hanno un inizio e una fine. Dovrebbero averlo l'inizio è facile e alla fine che tante volte non si riesce a trovare e quindi dal punto di vista grafico noi usiamo questi due simboli eh, un pallino semplice un pallino grigio-nero e un pallino con do bordo doppio quindi due cerchi concentrici per, indi per indicare l'inizio e la fine quindi un processo avrà sempre un nodo iniziale che, è il punto, che identifica il punto da cui il processo parte, dove nasce l'esigenza di svolgere un certo tipo di attività che sarà composta da una sequenza di passi, di azioni. E poi avrà anche un nodo finale che dice quando eh, questo processo è finito, è terminato. Quindi ce ne possiamo dimenticare. Quel processo possiamo dimenticare, salvo eventualmente ricordarci di averlo fatto a fini statistici, ma a fini operativi non ci interessa più nulla di quella pratica, l'abbiamo conclusa. E non vuol dire che tizio se l'ha tolta dalle scatole perché l'ha passata a Caio, perché se tizio e Caio fanno parte dello stesso ente, il processo, la pratica è ancora attiva fino a quando non arriva poi, diciamo così, nel suo stato definitivo. Ecco, per modellare questo evolvere di un processo attraverso varie fasi da uno stato di partenza a uno stato di arrivo ma attraverso varie attività intermedie eh, usiamo una, una, una metafora una semantica che è quella di un token di un gettone noi immaginiamo sui diagrammi che disegneremo che il nodo di partenza sia cioè un nodo che crea un token. Questo token poi viaggerà attraverso il diagramma di attività, attraverso l'attivity diagram, con le regole dei singoli diagrammi, delle singole parti del diagramma, fino a quando il token non riuscirà ad arrivare al nodo finale. Il nodo finale distrugge il token e conclude la, il processo. Quindi il token si porta dietro l'informazione di qual è il punto a cui è arrivata quella determinata pratica. Questo l'ho già fatto, questo lo sto facendo, questo lo devo ancora fare. Sono lì. Quindi noi ciò che dobbiamo imparare sui vari costrutti del diagramma di processo, del diagramma di attività, pardon, è le, sono le regole con cui questi token fluiscono. Eh, nei, nelle slide il token lo rappresentiamo con questo fiaschetto che è il segnalino del Monopoli. Che eh, quando arriva una nuova richiesta il token viene posizionato nel nodo di partenza. L'effetto dell'esecuzione del processo se il processo viene eseguito correttamente, quindi senza errori, senza problemi, è che il token a un certo punto arriverà al nodo finale del processo. Quindi da questo punto di vista lo scopo di tutte le aziende del mondo è quello di giocare a monopoli, o di spostare i token dei propri processi tutti nel nodo finale, seguendo delle regole purtroppo. No? gli imprevisti, le probabilità a seconda di quello che ti capita il, da, di dove capita il token dovrai fare attività diverse allora quali sono le regole no, di viaggio del token di questa versione malata del, del, del, del monopoli beh, questi sono i costrutti ovviamente partiamo da quelli più semplici e poi, nell'arco di queste due settimane, andremo a vedere anche quelli più complessi, ma inframmezzandoli sempre con degli esempi. Allora, il più semplice è la sequenza. Cioè, un processo può essere composto da una serie di azioni successive l'una all'altra, poste in sequenza, in serie, in ordine, Sto usando i vari sinonimi che potete magari poi trovare nella, nella descrizione informale che vi fanno pensare alla relazione prima-dopo. Cioè, un'azione in un processo diventa abilitata, cioè riceve il token, nel momento in cui l'azione precedente è completata, ossia rilascia il token. Quindi immaginiamo una, che un'azione può cominciare a lavorare quando riceve il token, dice tocca a te, quando ha finito di lavorare questa azione le lascia il token, lo cede a qualcun altro. Se due azioni sono messe in sequenza, significa che la cessione del token, ossia il termine dell'attività dell'azione precedente, coincide, o perlomeno permette, l'avvio dell'attività per l'azione successiva. Se non abbiamo tempi morti coincide, se invece abbiamo tempi d'attesa invece può semplicemente dire ok adesso questa pratica è tua, la puoi portare avanti, ma magari in questo momento tu non la stai portando avanti, rimane in attesa sulla tua scrivania. Ovviamente questo è la, il costrutto più semplice di tutti. No? Eh, costruzione sequenziale di una serie di azioni consecutive. Come si rappresenta? Si rappresenta con una freccia. Una freccia che collega due attività, oppure due qualunque nodi, di un diagramma di attività. Quindi questo è un semplicissimo processo di esempio in cui abbiamo una prima fase, quella di ricezione di un ordine, e una seconda fase che è quella di inviare le informazioni di pagamento. Se tu mi ordini una bicicletta, io ti rispondo dicendo sì, ok, fammi il bonifico a queste coordinate. Ovviamente lo posso fare solo dopo che ho ricevuto l'ordine. Primo perché so chi è la persona che mi ha fatto l'ordine e secondo perché so che cosa mi ha ordinato. Allora posso dirgli, versa questa cifra in queste coordinate entro questa data non è che mi metto a mandare in giro il primo che passa dicendo senti dammi 200 euro su questo conto no? devo farlo solamente se questa persona mi ha richiesto una certa prestazione quindi questo inviare informazioni di pagamento non può iniziare, non può partire finché io non ho ricevuto e fatemi dire parlando di sistema informativo è registrato la ricezione di un ordine ecco dal punto di vista del processo cosa succede? Che il processo parte, viene creato il token, poi c'è una freccia tra la partenza e la prima attività. Allora il token se non ha impedimenti lui va, quindi quando vede questa freccia lui va e arriva fino qua. A questo punto la carta degli imprevisti dice che devi fare certe cose, in questo caso si è fermato sulla casella che dice ricevi ordine quindi in questa fase il token rimane prigioniero di questa casella mentre qualcuno non so, non, qui non diciamo ancora chi qualcuno svolgerà questa attività è qui che dobbiamo essere sicuri di aver spiegato ho specificato bene in che cosa consiste questa attività, no? perché devo poter riuscire a capire se ho tutte le informazioni per poterlo fare e anche capire quando è finito, cioè dove comincia e dove finisce questo pezzo di attività. Fino a quando però questa attività non è finita, il token rimane prigioniero, dicevo, di questa casella. Quando invece questa attività è terminata, quindi la persona, il gruppo, l'ente che ha in carico l'esecuzione di questa attività, la responsabilità di eseguire questa attività finisce, allora il token viene in qualche modo liberato, viene portato in uscita. In uscita da questo blocco eh, il token è libero di cadere. Quindi il token può solo star fermo dentro l'attività. E il fatto che sia dentro l'attività significa che quell'attività è in corso, c'è qualcuno che non lo sta facendo, ma ha la responsabilità di farlo. Può essere appena la porta d'ingresso dell'attività, del tipo è in coda lì, se ma non è ma non arrivato, neanche, neanche ancora guardato, ma sappiamo che tocca a lui, oppure può essere già dentro, nella pancia dell'attività, viene ben lavorato, questo non, lo, non ce lo dice il diagramma, non ci dice a che punto è dello svolgimento di quell'attività. Sappiamo che gli è stato assegnato e prima o poi fi eh, finirà. Se volessimo avere informazioni in più su come fa, su che punto è diciamo, questa attività, dovremmo modellare il processo a un livello di dettaglio maggiore. In questo caso non è così. Quindi queste attività sono per noi blocchi opachi, cioè non riusciamo a vedere dentro cosa stanno facendo riusciamo solo a capire quando sono abilitati cioè quando il token è arrivato e quindi se ha voglia e tempo lo può fare e quando sono terminati cioè lui dichiara di averlo fatto queste sono le uniche due azioni che posso vedere ti ho passato il token e quindi se vuoi puoi cominciare io non so quando comincerà effettivamente, non me lo modella questo, e poi l'altra azione mi dici che hai finito. Sono c'è due cose che posso vedere. Dire che ho finito significa rilasciare il token, e nel caso di una relazione sequenziale, cioè una freccia, il token cade tranquillamente, non si può fermare, fino a quando non incontra una prossima azione. Ecco, questo token si sta portando dietro delle informazioni. Parlavamo prima di data flow. Si sta portando dietro le informazioni su qual è l'ordine che è arrivato. O un sottoinsieme delle informazioni sull'ordine che è arrivato. Perché chi deve svolgere la seconda attività ha bisogno di alcune delle informazioni che sono state gestite dalla prima attività. Quindi il token, il fiaschetto, man mano che va avanti, in realtà si riempie di informazioni e le porta avanti, noi quello che possiamo immaginarci è che ci sia in questo spostamento del token o una, una o più classi del nostro modello concettuale che si sposta insieme, quindi in realtà quello che dobbiamo chiederci, perché poi il sistema informativo quello farà, eh, quando diciamo una dipendenza di questo genere chiediamoci ma qual è l'informazione che chi ha fatto questa lavorazione ha prodotto informazione prodotta e che dovrà essere usata consumata da, da chi dovrà fare la lavorazione successiva ce l'abbiamo nel modello concettuale questa informazione ce la siamo ricordata oppure manca qualcosa di là per poter gestire il processo di qua sono due facce della stessa medaglia quali sono le informazioni e che cosa ci faccio? settimana scorsa dicevamo, beh, com, no, proviamo a non pensare che cosa ci dovrò fare, no? perché ci dobbiamo concentrarci sull'aspetto statico. Adesso che pensiamo che cosa ci dobbiamo fare, però abbiamo i verbi adesso, faccio questo. Ma i sostantivi sono quelli della settimana scorsa, sono quelli del modello concettuale. Ci possiamo, eh, no? è frequentissimo accorgersi che manca qualcosa, E eh, lo si va ad aggiungere. Il processo di modellazione è un processo iterativo. e beh, Poi va avanti così, nel senso che una volta che ha finito la seconda attività, chi deve compiere questa seconda attività dichiara che verrà finita, eh, lascerà ovviamente tracce di ciò che ha fatto nel modello informativo e quando rilascia questo token, il token cade lungo la freccia che mi dice sequenza e in questo caso specifico arriva al nodo terminale il nodo terminale distrugge il token e quindi questa attività è completata ci sono questo processo è completato ok? come nel monopoli di segnalini ne potete avere tanti contemporaneamente no? c'è il fiaschetto, la la candelina, il funghetto, la mela, la pera, eccetera, no? E così anche nei processi. Tu puoi avere tante pratiche, tanti prodotti, tante attività in corso, in parallelo, cioè ciascuna, ciascun segnalino ha una sua, uno suo stato di avanzamento, cioè ti so dire dove sono arrivato nel processo, devo saperti dire dove sono arrivato nel processo, e ha dei dati associati che sono diversi quindi sarà associato a una parte di, a, a distanze del modello concettuale diverse dalle altre le classi saranno le stesse ma le istanze saranno diverse e tutti questi vanno avanti in parallelo nello stesso diagramma ciascun token segue le regole del diagramma ok questa è il, la rappresentazione più semplice la sequenza pura è semplice l'opposto di fare le cose in sequenza è fare le cose in parallelo Cioè, anziché avere tre attività e devo farle rigidamente in sequenza, faccio l'attività 2 solo dopo che ho terminato l'attività 1 magari sono attività che sono tutte e tre necessarie ma possono essere fatte in qualunque ordine senza un particolare vincolo di ordine in particolare potrebbero anche essere fatte in parallelo cioè in simultanea un po' ci confonde questo nome divisione parallela dei compiti che, prende, eh, che è il nome che prende questo costrutto il parallel split, la divisione parallela eh, ciò che stiamo dicendo non è devono essere fatte in parallelo. Ciò cioè che stiamo dicendo è l'importante è che siano fatte, non ci importa in che ordine. E quindi magari sono fatte in parallelo, o magari sono fatte una per volta, o magari ne comincio una, faccio un po' di una, un po' dell'altra, e poi torno sulla prima. Non lo so, non mi interessa. L'importante è che poi tutte e tre siano finite. Quando voi avete fatto domanda di laurea, Avete dovuto consegnare il bollettino, la tesi, la domanda di laurea e la cosa, i dati di alma laurea, se non altre almanicoli del genere. Allora, al momento della domanda queste quattro cose ci devono essere tutte e quattro, se no toccava rifare la fila da capo. Ma in che ordine abbiate fatto queste quattro cose è un problema vostro. C'è un momento in cui l'avete avete iniziate. No? Cioè, che ne so, la certificazione di Alma Laurea non la puoi fare se non hai finito gli esami. E quindi c'è un momento in cui dici, ok, comincio un'attività che è composta di quattro sottoattività. Ma queste quattro sottoattività sono tutte una indipendente dall'altra. A che ora, che giorno vado a pagare il bollettino postale, non c'entra nulla, con che, ora, eh, che giorno, tipicamente di notte, in cui finisco di scrivere la tesi ma il giorno che vado in segreteria devo avere fatto tutte queste quattro cose. Poi, se riesco a convincere mia sorella ad andare a lei alla posta, allora effettivamente vanno avanti in parallelo queste attività, perché mentre io finisco la tesi lei fa la coda alla posta. Ma magari no, non importa, all'impiegato della segreteria non interessa quando siete andati, se ci avete mandato la sorella o se l'attesi ve la scritta del cane. Eh, vi interessa che ci siano. Okay? Questo è ciò che stiamo modellando qua con, la, eh, con questa nozione di divisione parallela. Nessuna dipendenza temporale tra le varie fasi. Il Che vuol dire che vengono comunque fatte, magari una dopo l'altra, ma non so in che ordine, non mi interessa specificarlo, non mi interessa vincolarlo, non mi interessa prescriverlo, oppure sono fatte in parallelo. Come lo rappresentiamo? Lo rappresentiamo attraverso questo tipo di notazione, una barretta, che chiamiamo, vabbè, parallel split, oppure per gli amici fork, fork come forchetta, No? questo è il giro di una forchetta, c'è cioè il manico e poi si divide in più punte con tanta fantasia poi a quest'ora di pranzo magari si riesce a anche a vedere la forchetta quindi un, un punto di split o di fork è un punto in cui il flusso di esecuzione di un processo si divide in più flussi e poi qui a questo punto potete dire paralleli o indipendenti. È uguale. Più flussi paralleli ci fa pensare che questo e questa cosa avvengano effettivamente in parallelo, più flussi indipendenti significa che vanno avanti ognuno con la sua velocità, magari in parallelo, magari no. Ma non ci interessa. A questo punto questo attiva delle attività, questo attiva altre attività, tra le quali non c'è più bisogno di sincronizzazione non è più necessario decidere chi fa che cosa prima questo nodo di fork che cosa fa al token? lo sdoppia un to entra un token ne escono due lo sdoppia o lo divide in tre, in quattro, in cinque A seconda ovviamente di quante frecce uscenti ci sono dal nodo di fork. Lo duplica, lo sdoppia, non ne crea uno nuovo. Se entra il fiaschetto come segnalino, escono due fiaschetti. Non esce un fiaschetto e una mela. Non è un'altra pratica che a questo punto viene infilata lì. È la stessa pratica che viene fotocopiata e mandata in due uffici diversi. Ciascuno dei quali farà, la farà delle cose diverse sugli stessi dati, sulla stessa istanza. Quindi, se vogliamo visualizzarcelo, noi abbiamo l'attivazione del processo che parte col token, svolge una certa attività, poi occhio che la fork non contiene un'attività quindi non ferma il token il token arriva, viene diviso e continua non si ferma lì perché non c'è lavoro da fare questo costrutto dice che quando avranno finito di ricevere l'ordine dovremo abilitare all'esecuzione entrambi queste attività in basso quindi quando quello finisce, do semaforo verde per lavorare a questi altri due in contemporanea. Quindi quando il token cade, arriva, si divide e scende tutto in un'unica soluzione. Eh? È andato via, sono stati troppo veloci. Scende, poi questi qui eh, faranno il lavoro, poi in realtà questo diagramma non è finito, no? perché manca il nodo finale. Cioè, che succede del fork? Eh, arriva il token, lo divido istantaneamente e faccio cadere, sui due lati, tre, tutte le copie del token. Ce lo dobbiamo immaginare così. Eh. A un certo punto, poi, però, arriva, divido tra varie persone, varie sottoattività ma a un certo punto dovrà arrivare alla resa dei conti in cui si dice ok ma abbiamo finito tutte queste attività parallele o indipendenti che dirsi si vogliano sono arrivate tutte al termine? perché se sono arrivate tutte al termine possiamo continuare la fase successiva presentare questa benedetta domanda di iscrizione altrimenti no, dobbiamo aspettare che tutte finiscano quindi a un certo punto questo avviene praticamente sempre, ogni volta che ho una divisione parallela, un fork di attività, prima o poi avrò un punto di sincronizzazione, in cui ci si ferma e si aspetta che tutte le varie attività parallele siano giunte a termine. Tutte ho un sottoinsieme di, adesso lo vediamo graficamente facile da dire. Quindi l'operazione inversa rispetto al fork. Nel fork arriva un token e ne sputo fuori tanti. Nel punto di sincronizzazione invece aspetto che arrivino tutti i token che sono ca stanno cadendo da strade diverse, quando arrivano tutti li prendo, li collasso e proseguo a questo punto col token singolo. Quindi eh, smetto di pensare in parallelo e ricomincio a pensare in modo seriale, in modo sequenziale. Prima di poter andare avanti il punto di sincronizzazione rilascia il token solamente quando al punto di sincronizzazione a lui sono arrivati tutti i token paralleli che sono stati creati prima come lo si disegna? sempre con lo stesso simbolismo c'è cioè una barretta ma fondamentalmente vediamo che qua entrano più frecce e ne esce una sola quindi questo lo chiamiamo punto di sincronizzazione per gli amici join. Quindi la divisione lo, sp lo chiamiamo split oppure fork, la, il, la riunione dei flussi paralleli di esecuzione lo chiamiamo sincronizzazione oppure join. Fork e join sono i nomi per gli amici. Graficamente è la stessa cosa ma semanticamente sono due bestie molto diverse e li distinguiamo solamente dal numero di frecce. Nel fork entra una freccia e ne escono molte, nel join entrano molte frecce e ne esce una sola. Non ha senso avere una cosa in cui entrino tante frecce e ne escano tante, se vi serve ne mettete due, perché altrimenti non, non capisci con che ordine. Allora, qual è la semantica di questo blocco? È che lui attende il primo token che arriva su questo punto di join, arriva e si ferma in attesa, quando arriverà anche il secondo, allora entrambi proseguono sotto forma di un token unico, unificato, vengono riunificati e proseguono. Questa è un'attesa improduttiva, cioè non è un'attesa in cui c'è qualcuno che ci fa qualcosa con la pratica, semplicemente è lì, dal suo punto di vista sarebbe pronto per andare avanti, ma non può andare avanti perché dall'altro lato manca un pezzo. Una volta che ho pagato il bollettino alla posta, di quella cosa non me ne faccio più nulla. Non, ho, non devo più fare azioni, operazioni su quello. È finito. Forse per me, bollettino, posso andare direttamente in segreteria. Però se, se manca invece la cosa di Alma Laurea, in realtà non posso. Ma non perché ci sia ancora del lavoro da fare sul bollettino, lui è finito. È perché non può andare avanti se non ha finito anche qualcun altro quindi graficamente a livello di token noi possiamo pensare che da un certo ramo un'attività venga conclusa prima di un'altra e quindi l'esecuzione dell'ordine è finita e quindi il token viene liberato ma si, può si ferma lì il punto di join cosa dice? Si chiede, quante frecce ho entranti io? Ne ho due. Quindi quanti token in ingresso mi servono per poter generare un token in uscita? Due. Se in ingresso ho meno di due token, o tre, o quattro, o cinque, seconda del numero di frecce entranti, se ho meno di due token in questo caso, non li posso lasciare passare. Li tengo in attesa. Deve arrivarmi dall'altra parte un altro token dello stesso tipo, sempre fiaschetto. È la stessa pratica. Mi serve il certificato di, di Alma Laurea dello stesso studente che ha pagato il bollettino, non di un altro. Perché sennò c'è un terzo ancora che fa domanda di tesi, che c'entra? No? È sempre la stessa pratica che si era divisa in rami paralleli e poi a un certo punto aspettiamo che tutti questi rami siano conclusi. Quindi a un certo punto anche l'altro ramo parallelo completa la propria attività e i due token arrivano alla soglia del punto di sincronizzazione a questo punto, senza più attesa, senza più indugio, il punto di sincronizzazione ha le condizioni per poter rilasciare il token perché sui suoi ingressi ci sono tanti token quante strade anzi un pochino di più, non basta avere due token, bisogna serve un token da ciascuna strada. Non ne possono arrivare due da sinistra e nessuno da destra. Non sarebbe neanche possibile, ma... Lui aspetta che su ciascuna strada ci sia. in ingresso ci sia un token. A questo punto fa l'operazione inversa. I token hanno stati divisi, clonati, adesso lui li rifonde insieme, e vabbè, non c'è l'animazione, e li lascia cadere dove devono andare. In questo caso c'è un'attività, quindi si fermeranno all'ingresso dell'attività. Se ci fosse, per dire, subito dopo un altro split, quel token lì scende giù e poi si dividerà in altri due o tre token che continueranno e si fermeranno ciascuno all'ingresso dell'attività corrispondente. Quindi questo ci serve per creare delle porzioni di lavoro in cui lo stesso processo, lo stesso task, viene diviso in più filoni indipendenti l'uno dall'altro, che poi a seconda delle risorse che ho e dell'organizzazione interna che ho potranno essere svolti in parallelo oppure no, ma di sicuro sappiamo che sono indipendenti. E questo è il secondo. Il terzo costrutto principale... Vediamo prima questi tre che sono l'ABC, no? Linguaggio minimo per poter scrivere qualcosa di utile. Poi fare, da domani faremo qualche esercizio e poi aggiungeremo quelli più complicati. Ma questi tre sono quelli di base. Sequenza, parallelo e scelta. Scelta esclusiva. If. No? A seconda di certe condizioni faccio una cosa o faccio l'altra a seconda che la tesi sia triennale o magistrale le procedure per fare domanda sono leggermente diverse perché quella magistrale devi chiedere due metri prima invece quella triennale no e quindi ci sono vari cammini alternativi l'uno all'altro quindi o faccio uno o faccio l'altro sui quali installare il token, installare il processo, e quindi ho un punto, ci sarà un punto all'interno del processo in cui decido, ho l'informazione per decidere, devo andare di qua o devo andare di là, devo applicare la procedura rapida o la procedura lunga, Allora, a quel punto avrò le informazioni che mi permettano, sulla base delle informazioni che appunto ci sono nel modello concettuale di poter decidere se vado di qua o se vado di là, oppure sulla base delle informazioni che ha fornito l'utente in quel momento. E quindi fa faccio una decisione, faccio una scelta. Allora queste condizioni, cioè come faccio a sapere se andare di qua o andare di là, le esprimo di solito con una condizione booleana, un'espressione booleana. C'è un'espressione a cui io sia in grado di rispondere vero o falso. Queste condizioni le chiamiamo, in gergo si chiamano guardie. Quindi un punto di scelta è un punto in cui arrivo e ho varie guardie in uscita e io passerò dalla guardia vera la cui condizione, condizione di guardia appunto risulta vera con i dati che ho in mano in questo momento. Nella pratica, eh, graficamente come si rappresenta? Si rappresenta con un rombo, un po' simile ai simboli del flowchart che facevamo qualche anno fa, al primo anno. Quindi il punto di scelta, di nuovo un punto, lo vediamo come un rombetto piccolo, è un elemento non bloccante. Cioè il token arriva e passa velocemente, come può essere un fork. La differenza rispetto al fork è che mentre nel fork entra un token e ne escono due, nel punto di scelta entra un token e ne esce uno. Cioè non genera nuovi token. Deve solo decidere da che parte uscire. Allora cosa fa il token? Arriva e bussa le varie porte, che sono le varie uscite, e a ciascuna porta avremo descritto una condizione di guardia. Cioè una condizione booleana che dovrà essere vera o falsa e dovremo fare in modo, dovremo scriverle bene, in modo che una sola ed esattamente una sia vera in ogni caso. Cioè, sarebbe un errore pensare che le due uscite fossero entrambe vere. E allora che fa? Deciditi da caso? O che tutte le uscite fossero tutte false? Un po' mica suicidarsi il token. Deve andare avanti. Quindi dobbiamo avere un insieme di condizioni che siano esaustive e mutuamente esclusive. Esaustive nel senso che in qualunque caso almeno una dovrà essere vera, non è possibile che il token non soddisfi nessuna delle guardie, e mutuamente esclusive nel senso che mai, e poi mai, dovrà esserci più di una guardia che è vera. E dovrà esserci esattamente una guardia vera. Queste guardie sono, noi le scriviamo così, un po' in italiano, ma sono delle condizioni che dipendono, da informazioni che ho nel modello concettuale o che possono essere ricavate dalle informazioni che sono presenti nel modello concettuale per cui ad esempio nel caso dell'ordine è un ordine rapido o no? quindi le due guardie sono quella di sinistra è l'ordine è un ordine di tipo rapido quella di destra è l'ordine non è un ordine di tipo rapido sono due guardie indipendenti. Per brevità, qui ho messo else, per dire il contrario di quello di prima. Ma in realtà eh, sta, sta a indicare appunto l'ordine non è di tipo quick. Ehm, e sto quick dov'è? Il, il fatto che un ordine sia quick o no, o è un attributo, dell'entità ordine nel modello concettuale, oppure è un'informazione che si può ricavare in qualche modo dal modello concettuale. Magari è un attributo dell'utente, quello è un utente avanzato che ha abilitato la modalità ordini veloci e quindi tutti gli ordini che lui piazza sono veloci. Non lo so qua, devo vedere come è fatto il modello concettuale, ma da qualche parte questa informazione dovrà saltare fuori. Ok? Ah, perché altrimenti il token arriva lì e il, e il nodo di scelta come fa a decidere? Non è mai nell'intenzione. Queste sono scelte che vengono compiute, immaginiamolo, dal sistema informativo. Quindi lui deve avere tutti gli elementi per poter decidere. L'altra complicazione rispetto ai flowchart è che non c'è un ordine di valutazione delle varie uscite. Io posso avere un nodo di scelta che ha magari quattro frecce che escono, o tre o cinque, ma non posso dire prova la prima, poi se questa non è vera la seconda, poi se non è vera la terza e così via. No? se noi in, in linguaggio di programmazione scrivete una catena di if, else if, else if, else if in realtà vengono eseguiti sempre in ordine quindi se la prima è vera verrà sempre presa questa anche se fosse poi verificata la seconda e la terza non viene neanche guardata e qui no qui vengono guardate tutte e una sola deve essere vera quindi facciamo attenzione quando scriviamo le condizioni a se la prima condizione è A, la seconda condizione dovrà contenere il negato di A, in qualche modo. Non potrà essere vera quando è falso A, se non quando è falso A. Vabbè, A questo punto poi è semplice, nel senso che il token va da una parte e continua la sua vita. E presumibilmente se va dalla parte sinistra, dalla parte destra non ci passerà mai. Lo stesso token, altri token sì. Quindi, vabbè, eh, a livello grafico il token arriva, no, non arriva, arriva qui e decide. Manca l'animazione. Allora, abbiamo più strade possibili attraverso le quali il token può passare. però abbiamo un solo nodo terminale del processo un solo nodo finale allora se dopo la scelta, dopo la biforcazione questi due processi vanno avanti in modo del tutto indipendente allora alla fine poi ciascuno dei due potrà puntare verso il nodo di termine del processo se però invece, come succede quasi sempre Dopo aver fatto attività alternative, poi bisogna proseguire in modo comune, so, pensiamo alla verniciatura delle auto che ho citato prima, allora quando devo verniciare mi chiedo, è metallizzato oppure no? Perché i processi di verniciatura sono molto diversi nei due casi. Ok, allora vado a fare da una parte, vado dall'altra, ma poi ci sarà la fase di assemblaggio, devo montare le portiere, mettere le targhe, gli, gli interni, eccetera, che sono uguali indipendentemente da come ho verniciato. Allora, flussi alternativi a un certo punto li voglio fare ricongiungere. Li faccio ricongiungere con un punto di unione, che è un elemento direi quasi esclusivamente grafico, cioè lui non fa niente. Lo indichiamo di nuovo con un rombo, che ha tante frecce entranti, una freccia uscente, un po' come il join. Ma il join fa sincronizzazione, aspetta che arrivino tutti, eccetera. Lui semplicemente prende il token che gli arriva e lo sbatte fuori, finisce lì. Che gli arrivi da sinistra lo sbatte fuori sotto, che gli arrivi da destra lo sbatte fuori sotto, fa sempre lo stesso lavoro. Non è bloccante, non ferma, non ferma nulla, non fa nulla. Però serve dal punto di vista grafico a riunire flussi di esecuzione diversi che può, che può aver preso il token in passato in un flusso unico. Quindi qui vediamo una coppia scelta e ricongiungimento dei due flussi che va di pari passo. quasi sempre. Vabbè, qui c'è l'animazione che quasi sempre ma non è un vincolo. Ad ogni punto di scelta c'è un punto di congiungimento e ad ogni fork c'è un join. Non è obbligatorio però se noi li manteniamo a coppie creiamo dei diagrammi che sono più strutturati nel senso di, della programmazione strutturata quindi sono annidabili o diciamo così, concepibili come diagrammi che possono essere fatti a blocchi isolati, separabili e quindi sono più facili da leggere e poi da implementare ma non è un vincolo forte No? nel senso che a volte ci sono dei processi che sono più complicati e quindi non risulta né naturale né conveniente doverli rappresentare per forza in modo strutturato e quindi magari abbiamo dei fork senza un join corrispondente oppure abbiamo dei fork in cui c'è un ramo che continua all'infinito senza, eh, senza mai dover terminare senza mai dover contribuire alla sincronizzazione perché magari è un processo molto lungo e lui va a ad andare avanti però consideriamolo come ultima spiaggia, nel senso che per quanto possibile cerchiamo sempre di tenere appaiati fork e join e scelta e ricongiungimento I due rombi, a due a due per quanto possibile se poi abbiamo un buon motivo per non farlo vabbè, lo facciamo sapendo che stiamo creando maggiore complessità nel diagramma di processo e quindi poi porterà a maggiore complessità di comprensione maggiori rischi di, di, di errore, di introdurre dei bachi nel sistema o anche solo nella documentazione perché ho fatto qualcosa più complesso di quanto non riesco a comprendere. Il problema della strutturazione dei diagrammi, che avevamo già anche il problema degli algoritmi, è che i computer sono son capaci di fare cose molto più complicate di quelle che noi umani siamo capaci di capire. E quindi sta a noi riuscire a diciamo così, prendere a piccole dosi le informazioni per poterle capire tutte. Prendere a piccole dosi le informazioni significa che i modelli che facciamo devono essere leggibili anche solo un pezzo per volta. Quindi se vedo che comincia qua e finisce qua, io capisco che per ciò che precede e ciò che segue non mi interessa più sapere se sono passato a sinistra o a destra. Perché anche visivamente, dico queste sono due scelte alternative che però sono limitate a quella fase di lavoro prima e dopo sono cose diverse al modello stesso non serve, a me che documento serve invece poter fare questi ragionamenti di parzializzazione dell'informazione ok um, ecco qui c'è un esempio in cui abbiamo provato a mettere insieme i vari frammenti che abbiamo visto finora è un processo complessivo inizia e termina quando inizia il token arriva a ricevi ordine dopo che è stata completata la ricezione dell'ordine vado avanti su due filoni indipendenti qui c'è una fork che poi porterà la join là sotto da un lato elaboro l'ordine quindi lo eseguo faccio la lavorazione che devo fare e poi consegno per corriere espresso o per corriere normale, posto normale consegno normale dall'altro lato in parallelo a questo ho la parte economica quindi mando l'informazione per il pagamento e ricevo il pagamento. L'ordine lo posso considerare chiuso solo dopo che la merce è stata spedita o per forma espressa o per forma normale e il pagamento è stato ricevuto. Allora a questo punto l'ordine è chiuso, non ho altro da fare in risposta a questo evento, a questo token che mi ha generato. Questo discorso di quick order o or else, ricordiamoci sempre che fluiscono non solo i token, non solo la sincronizzazione, ma anche i dati. Farà riferimento a un dato, a un'informazione che devo aver catturato là sopra. Quindi, qui, poi arriva qua, poi passa avanti. Ma in qualche modo, qualcosa che ho iniettato nel modello concettuale, nell'istanza di ordine, quando l'ho creato qualche passo fa viene consultato da questo blocco di scelta che permette di andare di qua oppure di là. Ecco, in un'azienda, in un sistema informativo complesso, di processi di questo genere ce ne saranno moltissimi. Ciascuno con il suo inizio e la sua fine. Poi vedremo come fare a fare in modo che abbiano delle parti in comune se ci servono. E ciascuno descrive una, un processo, una procedura, un task indipendente dagli altri, e descrive come è articolato internamente. Qui non ho ancora detto chi deve fare questi blocchi, okay? ma ci pensiamo più avanti. Per oggi grazie.